E l'uomo passò dal cogito ergo sum al digito ergo sum. Per anassagora l'uomo si distingue dagli altri animali per la sua capacità di piegare il pollice. Ma che sto pollice gli servisse a chattare e a cacciare uomini e donne sulla rete non c'era proprio arrivato. Che poi, per essere asociali, in realtà sto dito basterebbe mettersi nel burocratico paese del caput mundi eh, in cui viviamo. Seduti in compagnia e tirarlo fuori quando si stappa lo champagne. Ehi, salute! E stringersi la mano. Che dici? Tutto a posto. E per finire... Chi non si lecca le dita gode solo a metà, ma non ve voglio fa' revoteca, anche se, beh, qualche uomo donna d'intelletto del passato, nella tomba sua di travertino, si starà certo a rivoltà per quello che già siamo e ciò che stiamo a diventare.